Buongiorno a tutti, eccoci arrivati con un nuovo video del sabato. Quest'oggi non parleremo di euro-dollaro, abbiamo fatto un sacco di video negli ultimi sabati dedicati appunto eh, a, questo, a questo cambio valutario, ma oggi voglio portarvi un'altra eh, un bella chicca eh, del trader Marty Schwartz, su cui avevo fatto forse l'ultimo video di questa diciamo rubrica dedicata al libro che vi prendo qui Market Wizards, eccolo qua, eh, in realtà poi ce ne sono anche altri di libri, uno lo vedete tra l'altro alle mie spalle, qui, qua, so, qua. come si fa co così, eccolo lì, vediamo un po', così, <ride> eccolo là. E, e su, questi, su questi video diciamo, vado a prendere delle, delle, delle risposte alle domande che il buon... Jack D. Schwager ha fatto a questi trader, um, e come dicevo nelle altre, negli altri video, diciamo ci sono delle cose interessanti da andare a, a prendere come spunto, e soprattutto alcune di queste, di queste frasi, di queste risposte a queste domande sono molto in linea con quello che noi in AirForex. Arduino, Antonio, Eleonora, tutti noi di Airforex cerchiamo comunque di ribadire quando ci scrivete delle mail, quando ci eh, chiedete dei, dei consigli, insomma riguardo all'inizio dell'attività di trading, l'approccio al trading. E tutte queste dinamiche che sono molto importanti. Ovviamente, prima di iniziare questo video, poi vi chiedo di iscrivervi a questo canale. Se non siete iscritti, vi chiedo di attivare la campanellina perché questo vi permette di rimanere sempre collegati con le eh, notifiche ai nostri video e alle nostre live e anche di lasciare un mi piace se questo video vi piace. Bene, a questo punto, io partirei subito da eh, una considerazione. Eh, prima di andare sulla risposta a una domanda. La domanda è eh, perché il più dei trader perde soldi. Eh, ho preso spunto da eh, una telefonata avuta qualche giorno fa eh, con eh, un ragazzo, mh, ma in generale è un comportamento, diciamo, un eh, mh, modo di porsi al trading che è noto essere abbastanza comune soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi anno e mezzo, ultimi due anni. Eh, probabilmente complice un mercato azionario in estremo rialzo, un mercato azionario, prendo lo Standard Poor's 500 che eh, ha avuto esclusivamente dei rialzi, ma anche se andiamo a prendere per esempio il mondo delle criptovalute, prendo il bitcoin come massimo esponente delle criptovalute dove sì ci sono stati dei forti di bassi in volatilità però tendenzialmente il bitcoin che quotava pochissimo dieci anni fa oggi quota praticamente 60.000 dollari quindi ecco eh, quello che Mh, ho notato è questo credersi già eh, degli ottimi investitori di breve termine, degli ottimi trader dopo un anno e mezzo di attività due anni, tre anni di attività in un momento del mercato, soprattutto in alcuni mercati, in alcuni settori diciamo quindi l'azionario con alcune asset class quindi azionario e in questo caso criptovalute che sono sempre salite quindi in linea generale c'era un, un po' questo, mh, questo modo di vedere il trading come, ma sì, tanto comunque io aspetto eh, un lieve ritracciamento, oppure anche no, proprio in maniera totalmente selvaggia, si entra long tanto comunque il mercato poi alla fine mi pagherà. Quindi diciamo questa, mh, questa idea che comunque le criptovalute saliranno, il bitcoin, che comunque l'SB500 non si arresterà mai e continuerà solo a salire, poi magari tra dieci anni sarà ancora salito però nell'ottica di giorno per giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno ci possono essere invece delle situazioni diverse e quindi eh, questo secondo me va abbastanza bene a mh, diciamo eh, va a prendere spunto da quello che è eh, la domanda e la risposta che voglio farvi vedere oggi la risposta di questo trader, Marty Schwartz, su cui, ripeto, avevo già fatto un altro, un altro video, probabilmente l'ultimo di questa rubrica, e eh, la, cosa, la cosa interessantissima è che eh, si parla sempre delle perdite, dell'accettazione delle perdite, e questo ci viene molto d'aiuto, perché? Perché, come sapete, e come vi ho appena detto, se siete dei trader, chiamiamoli così, che sono partiti da un anno e mezzo, da due anni a fare trading e hanno sempre vissuto un certo tipo di mercato e quindi si sentono sicuri che quel mercato non potrà fare diversamente, si iniziano poi, soprattutto per chi non ha consapevolezza, esperienza, competenza eh, di un certo tipo, si iniziano a pensare i mercati in un certo modo, si inizia a gestire, se così vogliamo dire, il rischio in maniera molto leggera e quindi è più facile che poi si possano venire a verificare non dico neanche delle perdite ma dei completi default quindi vado a prendere questa frase quindi vado a condividere in questo caso il monitor così anzi faccio così così magari è anche più, eh, più chiaro benissimo ovviamente l'intervista avevo già preso alcuni alcuni punti di questa intervista una parte di quella che in più che vi voglio leggere è questa, eh, perché i più dei trader perde, cioè questo, eh, è, questa è la domanda e su cui tra l'altro ho anche impostato il titolo di questo video. Ovviamente ci sono svariati motivi, però questo probabilmente è uno dei principali motivi. E, il buon Marty Schwartz risponde perché... Eh, i trader preferirebbero perdere soldi che ammettere di aver sbagliato eh, qual è la più importante diciamo eh, re, re, razionalizzazione di un trader in una, in una mh, posizione imperita chiede eh, dice nella sua, nella sua risposta a questa domanda dice qual è la massima no, razionalizzazione del trader in una posizione in perdita e, e lui risponde sempre eh, uscirò quando sarò a break even cioè uscirò quando sarò in pari eh, perché arrivare ad essere in pari è così importante sempre lui si fa la, la domanda mentre risponde perché protegge l'ego su questa cosa dell'ego Marty Schwartz ci va spesso eh, sono diventato un trader profittevole quando sono stato capace di dire al diavolo il mio ego, fare soldi, quindi guadagnare nei mercati, è più importante. Ecco, questa è la frase che, diciamo, riassume un po'. Quindi, perché il più dei trader perde soldi? Diciamo che tendenzialmente quello che ci dice Martin Schwartz: è quello che anch'io sono, eh, su cui sono molto d'accordo e su cui probabilmente ci sono passato anch'io, nella mia, come dire, nella mia evoluzione e molti di voi probabilmente si stanno eh, no eh, magari fatevi qualche domanda e probabilmente con un, un esame di coscienza capirete che in effetti tante volte mh, si sono persi soldi o comunque mh, non, non tanto in un trade ma in ottica più di eh, continuativa cioè eh, da qui a eh, negli ultimi tre anni no i momenti da, negli ultimi due anni l'ultimo anno i momenti che hanno fatto, diciamo, eh, perdere l'equity della sua forza, magari del suo momentum, magari sono proprio quelle situazioni in cui non abbiamo voluto uscire eh, da una posizione in e abbiamo provato a tenere in modo sbagliato oppure eh, abbiamo pianificato male il nostro trade quindi con degli stop troppo grandi o comunque con dei, con dei, dei rischi troppo grandi venendo proprio a, eh, a, a, al discorso che facevo prima cioè i trader che si sono avvicinati nell'ultimo anno anno e mezzo, due comunque dalle criptovalute in avanti eh, hanno vissuto dei mercati soprattutto in quelle asset class di un certo tipo che non è detto che durino in eterno magari già nel 2022 può essere che il mercato sia diverso eh, anche solo per un anno, mh, ecco, è questa mh, la, la poca, la, la quasi nulla consapevolezza del rischio del mercato, perché tanto il mercato paga. E, e questa cosa che eh, ho trovato di Marty Schwarz secondo me calza a pennello, no? Mh, tante volte succede che mh, non c'è nemmeno gestione del rischio, tanto è così... Quindi io nemmeno addirittura magari uso un rischio massimo di posizione, entro. Ma non so neanche io dove uscirò, non io, ma il trader che... Perché tanto comunque il mercato andrà in quella direzione. Ecco. Eh, e al massimo uscirò quando la posizione mi ritorna a break even o con un, un profitto. Ma anche se fosse con un profitto, se ci pensate, il drawdown, il possibile peggior scenario che può avvenire è molto più eh, diciamo negativo rispetto a chiudere magari qualche posizione in perdita, una piccola perdita. Eh, ma soprattutto la cosa che lui va a, a sottolineare qui è, ma perché è così importante non chiudere e magari ritornare a break even, ma anche in profitto, perché è così importante non chiudere in perdita? Questo è il, il nocciolo della cosa, perché eh, è così importante non eh, mh, ammettere no? di aver avuto una perdita, di aver sbagliato, diciamo, la nostra analisi, perché questo protegge l'ego, Cioè questa cosa qui eh, crea soprattutto nell'uomo no? eh, quelle problematiche di dire, beh, eh, al di là del fare soldi, a me interessa aver ragione, diciamo, no? E questo è un gran problema che spesso porta appunto i trader a, a perdere l'ego. Okay. a noi non ci frega dell'ego sono diventato un, un, un trader profittevole dice quando sono stato capace di dire al diavolo il mio ego fare soldi quindi guadagnare nel mercato è più importante guadagnare nel mercato significa anche chiudere in perdita qualche volta non significa essere sempre in guadagno non significa pensare di avere sempre ragione nel mercato il trader non deve, non deve avere l'obiettivo di avere sempre ragione ma deve avere l'obiettivo di tradare bene per guadagnare. Tradare bene per guadagnare va a inserirsi in un, eh, come dire, in un, in un cappello molto più grande che prende anche l'accettazione della perdita, il fatto di chiudere in perdita e di non lavorare con, con un ego troppo smisurato. Prendo l'ultima, l'altra domanda che c'è qui sotto. Qual è il tuo migliore... Consiglio eh, che puoi dare a un ragazzo ordinario, diciamo, mh, normale, che sta cercando di diventare un trader migliore. No, non leggo tutto, leggo solo eh, la, prima, la prima parte. Imparare a prendere perdite. Learn to take losses. Imparare a accettare la perdita. La cosa più importante nel fare soldi sul mercato, quindi essere profittevole, non è non lasciare che le tue perdite... Eh, vanno fuori controllo, siano fuori controllo, basta questa fra questa, questa, queste due frasi. Quindi vedete che si va sempre a prendere l'accettazione della perdita, cioè qual è ehm, perché il più dei trader perde? Risposta perché piuttosto di fare soldi loro vogliono, si cerca più che altro di proteggere l'ego e quindi a mettere, mh, chiudendo la posizione in perdita, eh, o oh, a mettendo uno stop e quindi la posizione poi se non va va in perdita si ammette no, di aver sbagliato e, e poi dice imparare learn to take losses, imparare a perdere, imparare ad accettare la perdita. Ecco credo che io ci sto ritornando spesso su questo argomento nei video questi qui, di questi trader perché in realtà questi trader alla domanda perché ci sono problemi riguardo nel trading, perché molti trader perdono, perché molti trader prima di entrare profittevoli ci vogliono anni, eccetera. Ecco, diciamo che in linea generale c'è un comune denominatore che va a prendere proprio questa parte, no? Quindi eh, la cosa, ecco, su cui a me piace soffermarmi è anche questa, anche perché lo vedo ripeto, un assist mi è stato fatto da un ragazzo telefonicamente qualche giorno fa e eh, mi sembrava utile ancora ritornare su questo aspetto perché a mio avviso anche se io qui ne parlo probabilmente molti poi diranno sì ma Arduino tanto comunque dice delle cose eh, però io tanto continuo a guadagnare e io entro eh, così indistintamente sul mercato long senza nessun problema e magari senza nessuno stop di posizione senza nessun rischio massimo preso senza nessuna gestione reale del rischio e, e inoltre quello che si dice qui è va bene, m, bisogna più che altro accettare il rischio, cioè m, chi se ne frega di chiudere qualche posizione in perdita l'importante poi non è tanto chiudere qualche posizione in perdita, l'importante è che poi alla fine il risultato sia positivo, making money is more important dice poi qui no? eh, nell'ultima nell frase cioè fare soldi, guadagnare sul mercato è più importante che il mio ego in questo momento ed è assolutamente importante quindi vi lascio con l'ultima, con questa frase appunto, la cosa più importante nel fare soldi sul mercato è non lasciare alle proprie perdite di uscire dal proprio controllo. Eh, get out of hand, no? Uscire proprio dalla propria. Quindi eh, è molto importante, cerchiamo sempre di quando facciamo trading o investiamo anche di un po' più di medio periodo comunque di tenere una sorta di eh, come dire, di torta di rischio dove se noi andiamo ad avere, non so, uno, due, tre trade sul mercato che possono essere, ripeto, con una fascia temporale più o meno breve o lunga, ma cerchiamo sempre di dare a quel trade la giusta importanza, un trade, due, tre, tre trade non fanno l'anno, per un trader, ovviamente, eh, fanno, dobbiamo pensarlo come un piccolo step, per il profitto e lo step per il profitto potrebbe anche essere che quel, anche tutte e tre quelle posizioni possono essere chiuse con una perdita perché nell'obiettivo di guadagnare dei soldi quindi di chiudere l'anno in modo eh, profittevole è necessario chiudere quelle posizioni in perdita e non lasciare che quella perdita diventi una voragine diventi molto più grande e sia poi poco gestibile o anche se gestibile però poi va ad avere un effetto più eh, sentito diciamo più forte nella totalità dei trade quindi eh, diciamo ci crea o un ricavo minore o addirittura poi una chiusura dell'anno in perdita. Va bene eh, spero che questo video vi sia piaciuto spero che possa darvi qualche spunto per il vostro trading e la vostra attività quotidiana sui mercati io a questo punto vi richiedo di lasciare un mi piace su questo video vi auguro un buon fine settimana noi ci vediamo ovviamente sempre eh, il lunedì e il mercoledì con le live su qui sul canale. Grazie a tutti, un saluto.